Ciao ragazzi, sono Vincenzo Barbato, coordinatore del Movimento Zeitgeist Napoli. Abbiamo organizzato, grazie al poderoso lavoro di Massimiliano Garmardella ed Emanuela Ziccardi, un ciclo di conferenze patrocinate dal Comune di Napoli e dall'Università degli Studi Federico II. Le conferenze si terranno per quattro venerdì di seguito, partendo da questo 25 gennaio, allo stesso orario, ovvero dalle 16 alle 18.30, nella Biblioteca Labriola, in piazza Pacichelli. Numero 10 a San Giovanni a La relazione del 25 avrà come tema la cultura dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze del professor Paolo Valerio, professore ordinario di psicologia clinica dell'Università Federico II, presidente dell'Osservatorio Nazionale Identità di Genere e direttore del Centro Sinapsi. Nelle successive conferenze ci sarà un mio talk sul movimento Zeitgeist, incentrato sulla filosofia open source e cambiamenti generati dalla rete al reale. Nella conferenza successiva Emanuela Ziccardi, coordinatrice del movimento Zeitgeist Salerno, laureata in psicologia e psicoterapeuta, parlerà delle net generation e di internet for peace. E infine, Maximiliano Gambardella, volontario del gruppo di Napoli, ci delizierà con le banche del tempo e i gruppi di acquisto solidale. Tutte le info dettagliate sono nella descrizione di questo video o nell'articolo che leggerete qui sotto. Vi aspettiamo tutti carichi e numerosi. Buona vita!